un'idea con tutti quelli che vuole andare a fare in vacanza, o fare una ripianti, una in vacanza, un piano tipo di vacanza, o pazzo, romantico o sportivo quello che si ma perché invece sui disabili ci si tra ci si parla solo in termini di accessibilità? Non è che una persona con disabilità potrebbe essere successione potrà aver voglia di parlare in un momento, perché si potrà avere voglia di trovare il sistema, inserire il tema di accessibilità di questo tempo. componenti strutturali ma insegnare mm. la vitalità della cultura sul turismo. Questa è la fase che inserita nel piano strategia, cioè eh, è un concetto trasversale di tutte le azioni del piano, in tutte le azioni dovranno prevedere il tema della gestitura come strategia e intervento devono contribuire la forza. I think I'm gonna have to show you